tutorial di 1,2,3 ricreo. Oggi vi presento un video un po' diverso dal solito. In questo periodo siamo costretti a rimanere in casa per cui dobbiamo trovare idee per realizzare i nostri progetti con quello che abbiamo in casa io oggi proporvi qualcosa che potete sicuramente realizzare in casa per il progetto che ho realizzato mi sono servita di cravatte sono andata a cercare vecchie cravatte da uomo che sicuramente ce ne sono nascoste nei vari cassetti poi una tracolla Sicuramente avete tracolle di borse che vengono buttate nei cassetti, non utilizzate. Ho bisogno di due anelli. Due anelli possono essere delle fibbie. Due fibbie anche diverse, perché l'idea non, non mi dispiace. Oppure degli anelli veri e propri io ho utilizzato eh, una parte della giarrettiera di mia nonna che ho trovato nella mia scatola dei bottoni. Naturalmente vi servono dei ritagli di stoffa che chi cuce o comunque chi eh, lavora con il cucito creativo stoffa ne ha di tutti i tipi e, e soprattutto pezzi piccoli ce ne sono sempre tanti. Ho bisogno anche di un pezzettino di plastica, che può essere anche sostituito con del cartone un po' rigido. E poi, un grosso bottone, se non avete eh, quello che ho usato io, una chiusura metallica. Il bottone andrebbe benissimo, ma ehm, avevo le chiusure, per cui non mi sono la chiusura, ma se no, questo bottone andava benissimo. Adoro i bottoni di legno. Poi questi grandi e anche questi di stoffa che si usavano tanti una volta, quelli rivestiti mi piaciuta. Per cui vi ho detto cosa serve. Non ho fatto il video vero e proprio, ho fatto delle foto che troverete sul sito di 123ricreo e lì vi metterò anche il tutorial passo passo. Ora vi faccio vedere semplicemente quello che è nato dall'unione di tutti questi pezzi. Una borsa, una borsa quindi fatta di cravatte che sono state aperte, unite insieme per creare un, un pezzo di tessuto. L'ho foderata con dei ritagli di stoffa, uniti insieme come le cravatte, ho cucito i pezzi in modo da ricavarne un, un rettangolo abbastanza grande. Come vi ho detto, vi ho usato una cosa che probabilmente non tutti hanno a casa, che sono delle chiusure metalliche da borsa, queste qua, ma al posto di questo qui ci andava il bottone e qui l'asola e avevamo combinato lo stesso. Qua è la, eh, il pezzo della giarrettiera. Che ho usato per fare da anello e agganciare il moschettone della mia tracolla. È chiusa da questa pattina, patella in fiulano che mi viene più naturale, e dalla chiusura eh, magnetica. All'interno abbiamo due tasche, una libera, aperta, sempre fatta risalta sul verde della, della fodera una libera sempre fatta con le cravatte e una invece con un'altra fattina che è la punta di una cravatta Questo è dietro della borsa e questa è davanti ho fatto Piega un faldone per dare ampiezza sul fondo ma stringere l'apertura la, perché dato che non ho messo la cerniera se no rischiamo che tutte le nostre cose indispensabili che riempiamo le borse eh, vengano fuori Spero che vi piaccia come idea vi auguro a tutti un, un buon periodo a casa, che stiate tutti bene. Spero che questa idea vi possa aiutare a trovare altre idee con cui passare il tempo che dobbiamo stare a casa. Arrivederci alla prossima da 2-3 ricreo.